Allora, come funzionano gli 8-bit? Cosa abbiamo fatto? Perché eh, ci teniamo a fare un inizio, eh, una, una precisazione. Non sono i, i, quelli che vengono chiamati fattori SEO, che vengono usati tanto in America. Noi li facevamo una volta... Poi con Enrico Altavilla abbiamo parlato un sacco su come migliorare questa comunicazione, i fattori SEO sono furvianti, di solito queste indagini che vengono fatte in America che cosa fanno? Dicono che sono i fattori SEO, poi in realtà i, fa i fattori SEO giustamente eh, non li conosce nessuno, quindi da un punto di vista etico è sbagliato usare quella parola lì, perché ti sembra che sono i fattori veramente di Google per esempio, e in tanti usano questo, eh, questa cosa per sfruttare diciamo la visibilità, invece eh, abbiamo cercato di fare un'indagine su cosa stanno lavorando, quindi è, è proprio diverso l'approccio, su che cosa stanno lavorando gli esperti SEO italiani, che è diverso, non ci dice come funziona Google, non ci dice quanto un titolo è più importante di un contenuto, di una immagine, eccetera, Eccetera, ci dice su cosa gli esperti stanno lavorando, secondo me è ancora più interessante, cioè proprio è, mm... per motivo? Perché praticamente tu sai dove si sta concentrando il lavoro degli esperti, che è diverso anche da sapere come funziona un qualcosa secondo qualcuno, perché una cosa è come funziona secondo me e un'altra è sì funziona in questo modo ma io sto facendo quest'altro, che è troppo più interessante. Allora... Come funziona il menu qui? Quando finirà vi troverete il video di presentazione per chi non, non lo potrà seguire online, cioè, sarà pubblicato sul canale del Search Marketing Connect che potete seguire. Queste sono le categorie di domande, questi sono tutti gli esperti che hanno partecipato. Hanno preso parte al sondaggio 35 esperti, non è stato un sondaggio aperto ma è stato a chiamata, ci abbiamo quindi chiesto di partecipare a chi abbiamo ritenuto fosse una persona che, insomma, qualcuno che lavora nel settore. Una selezione. Sì, insomma. una selezione di persone che conosciamo, che sono molti relatori del Search Marketing Connect, ma l'abbiamo allargata perché vogliamo proprio dare un'immagine del settore, di community. E, e quindi sono persone che ci hanno lavorato, ci lavorano tutti i giorni sulla SEO. E quindi è importante, secondo me, non, a, non averla... Diciamo fatta a tutti perché magari si registra qualcuno che non ci lavora e ti dà delle idee. Queste sono le categorie sono 49 domande. Ora vi mostro la prima perché vi mostro il funzionamento. Questo link sarà sempre visibile e il sondaggio che abbiamo fatto, questa indagine che abbiamo fatto è molto interessante per vari motivi. Innanzitutto, il primo, secondo me, che è la cosa più importante in assoluto. Mm. È questo ci sono i commenti di tutti gli esperti abbiamo selezionato tre per ogni domanda ma cliccando su tutte le risposte ora tra un po centriamo vedete tutte le risposte perché è importante il commento perché se uno ti dice io per esempio il titolo non ci lavoro in questo modo ma ci lavoro in quest'altro modo tu hai la fotografia di come ci lavorano tutti che è la cosa importante da portarti a casa secondo me è molto interessante che cosa si può fare perché un blogger, lo diciamo giustamente, per chi crea contenuti, ogni singola eh, categoria, ottimizzazione, ottimizzazione generale del sito, eh, motori verticali, contenuti, popolarità e miti, può essere incorporato. Puoi incorporare questo grafico con le, con le varie tipologie di eh, personalizzazione grafica. Addirittura ogni singola domanda può essere incorporata, cioè se uno fa... E non lo so, vuole, fa, farà una, un articolo in futuro sulla eh, presenza degli alt nelle immagini, come si ottimizzano le immagini, può cliccare sul singolo grafico, addirittura includere le risposte, con tutta la risposta di tutti gli esperti di cosa pensano dell'alt text delle immagini, e ha il grafico che ci dice gli esperti cosa stanno lavorando e come. Andiamo a vedere che cosa esce dalle categorie. Cos'è che sta uscendo dalle categorie? Leggiamo qualche domanda, e commentiamola perché sono molto, molto interessanti. Allora, l'ottimizzazione della pagina è la prima categoria che abbiamo creato. E dell'ottimizzazione della pagina, su tutte le domande che ora andiamo a vedere dove si stanno concentrando gli esperti? Dov'è che stanno lavorando? Stanno lavorando soprattutto su due cose rispetto alle altre, molto più forte. Una è la creazione di una struttura informativa che sia coerente e semplice. L'altra è la creazione di un titolo sia SEO che accattivante. C'è stato questo sdoppiamento per far capire quanto è importante un titolo. Come vedete gli esperti si concentrano molto di più sulla creazione di un titolo SEO e accattivante. C'è un'altra informazione in questa indagine che è la devianza, cioè quanto gli esperti sono concordi nel lavorare o no alle cose. Per esempio... Perché è interessante la devianza? Perché ci dice che sul titolo puramente SEO c'è un leggero disaccordo. Che cosa significa che il leggero disaccordo? Leggero disaccordo sul modo di lavorare, su quanto ci stanno lavorando. Ora andiamo a leggere la creazione di un titolo puramente SEO, capiremo perché c'è il leggero disaccordo. Questo è un documento, secondo me, interessantissimo. Poi sui miti è forte perché si andrà lavorare sapete quando i clienti vi dicono eh, ma mi hanno detto di usare questa cosa qui ecco un documento del genere dice no guarda aspetta un attimo forse eh, ti hanno detto male andando giù vedi chi è dove è pieno accordo per esempio dove tutti stanno lavorando nella stessa direzione facciamo un esempio la creazione di un titolo puramente SEO quindi abbiamo chiesto agli esperti come state lavorando su questa cosa quanto ci state lavorando da 1 a 5 le categorie sono tutte votabili da 1 a 5, tranne i miti che andremo a vedere da 1 a 3, vedremo anche perché. Allora, Enrico Altavilla per esempio ci dice, esclusivamente implica che il titolo verrà fuori limitato, cioè se io uso un titolo esattamente con le chiavi, io voglio posizionare per ricetta, torta alle carote, uso solo il titolo ricetta, torta alle carote e basta. Lui dice, è privo di elementi motivanti al click. Giuseppe dice, Giuseppe Pastore, dipende dal settore, non lo trovo più tanto rilevante. William invece dà l'indicazione, e l'indicazione che abbiamo evidenziato è del perché c'è questo leggero disaccordo. Perché c'è il leggero disaccordo? Perché William dice, io mi concentro a volte sulla SEO Automation, quando ho migliaia, migliaia, addirittura decine di migliaia di articoli, in quel caso vado sulla SEO Automation vado a creare un titolo che magari contiene solo il prodotto e il brand. Quindi può capitare di lavorare anche a un titolo puramente SEO. Cos'è la cosa bella di questo che vi dicevo? Se voi entrate dentro, cliccando tutte le risposte, vi ripeto, potete embeddarlo e mostrarle tutte le risposte. Vi trovate esattamente eh, tutti cosa hanno votato e cosa hanno detto. Non in tutte le domande ci sono così tante risposte testuali, perché alcuni hanno solo votato, giustamente la, eh, hanno dato un indice, ma la cosa bella è questa, ti vai a beccare questo, ti dice per esempio, Claudio ti dice sempre meno ci dovrebbe spingere a fare dei title, dei title puramente SEO. Mai solo chiave, mai il brand, per esempio. Non necessariamente nella composizione più brand, ma io lavoro. E poi vedi Stefano e dice, personalmente Tito, titolo e SEO spiegano il perché del loro modo di lavorarci. È un confronto, sostanzialmente. Sì, è, un confronto. è un confronto aperto su... Ovviamente nessuno sa che cosa ha detto l'altro nel momento in cui compilano questa è anche la bellezza uh -huh. e così è, diciamo secondo noi è, è giusto. Tra l'altro scusami se ti interrompo, uh, invito anche insomma, chi ci sta seguendo, se ha qualche domanda, sì, parla sì. live, tanto è una sessione molto interattiva questa, sì, quindi... Sì, la, la apriamo ovviamente, tutto quello che, che, voi, che voi volete rispondiamo. Questa è la domanda, vedete, in seconda posizione c'è questa da 4.5 e c'è la 4.2, è la domanda alla quale tutti stanno lavorando ed è molto interessante leggere per esempio che c'è un piano accordo con un elevato lavoro, cioè il piano accordo quando... si quando viene votato alto o quando viene votato a basso del pieno accordo è un'indicazione veramente forte cosa ci dice Marco? che il titolo incide in maniera determinante sia sul posizionamento che sul CTR e quindi essendo un fattore troppo determinante è, è creare un titolo che sia solo SEO non va propriamente bene per tutto creare un titolo che sia accattivante è determinante anche Stefano Concordi già tirare l'attenzione a un termine che insomma, è, è qualcosa di troppo importante Qui abbiamo un totale accordo, andando eh, a leggere che cosa dicono tutti gli esperti, vedete che sono tutti d'accordo e praticamente tutti lavorano in questa direzione. È un'indicazione interessante sapere che tutti lavorano in questa direzione. Quindi scendendo che cosa vediamo? Per esempio la distribuzione della chiave negli HX, che sono gli H1, gli H2, eccetera, eccetera ci lavorano ogni tanto come genericamente e qui troviamo un leggero disaccordo leggero disaccordo è bello leggere quando uno dà un voto basso e quando uno dà un voto alto per cercare di capire che cosa, perché c'è questo leggero eh, disaccordo che è interessante e, andando dentro la singola togliti, ok ci rendiamo conto, per esempio ehm, eh, Achille dice sì ma sempre solo per migliorare la comprensione del paragrafo. Cioè lui dice, sì, ci lavoro tantissimo questa cosa, ma non per la SEO, per la comprensione. Infatti gli HX sono utili, mh, per esempio, mh, per, eh, per quando eh, tu devi leggere un contenuto e ti fai un'idea. Ilenia ci dice che chi ha l'errore deve accettare i cookie. <ride> Grazie. Allora... Vedi? Dice, Enrico dice Per me sfruttare il testo delle intestazioni per veicolare le informazioni chiave per aiutare il lettore a capire dove si trovano le informazioni cioè lui dice io gli do due perché ci lavoro poco da un punto di vista SEO ma è utile per l'informazione generica quindi per l'utente la distribuzione per esempio delle chiavi nei tag HTML come potete vedere ci lavoro molto poco mm -hmm. perché ci lavorano molto poco? perché eh, praticamente si, va nella, si, si inizia ad andare nella naturalezza del testo, quindi meno tecnichine di questo tipo, perché funzionano, diciamo poco, più eh, naturale, più come se effettivamente stai scrivendo per gli lettori. E questa è molto bella come indicazione. E infatti Enrico dice guardate che molti ne abusano, eh, leggendo per esempio cosa me lo sono segnato cosa vedete eh, a chi dice praticamente mai cioè lui da un punto di vista SEO ovviamente non lo fa e io dico per esempio che non ci lavoro mai non li uso per la SEO infatti e invece lì si dice ne faccio buon uso senza esagerare l'obiettivo è favorire l'attenzione dell'utente quindi i pareri che ad un'impressione sono discordanti da un voto sono in realtà nella stessa direzione cioè ci diciamo sì ma non per la SEO sì ma non per la SEO poi scendendo dove eravamo qui la presenza della chiave nell'URL, eh, la maggior parte di chi ci lavora dice per la fruizione del contenuto, per la leggibilità Martino per esempio importanti ma solo in presenza per esempio di un sito nuovo non è che li va a rifare oppure Giuseppe ci dice pastore è una pura questione di leggibilità e riconoscibilità la chiave nell'url i SEO non ci lavorano tanto per avere la chiave nell'url quindi hanno le url lunghissime con tutte le chiavi ma ne mettono una due giusto per avere la leggibilità di quello che, che stai facendo la presenza della chiave nel Meta description è uno dei, eh, di quelli che potevano essere più discordanti ma anche se leggiamo qui un leggero disaccordo, leggendo i testi si capisce che i SEO lavorano sulla description, non per infilare la chiave nella descrizione, perché non è un fattore SEO, cioè Google non ti premia se tu hai la chiave nella descrizione, ma per il CTR, per far capire all'utente che si trova nella pagina giusta. Quindi lavorano molto in termini di, eh, con, eh, di comunicazione. Chiara, infatti, dice l'auto utente può incidere notevolmente quindi lato utente, quindi a secondo del, del click, andando ad aprire tutte le risposte, qua ci divertiamo. E guardate qui, la presenza della chiave nel meta keyword, non ci lavora praticamente nessuno, e c'è il piano accordo totale. Questa è la cosa bella di un sondaggio di questo tipo, di un'indagine di questo tipo. Andando ad aprirla, andando ad aprire... Guardate, non ci lavora praticamente nessuno Assura. e sono in pieno accordo. C'è solo Giovanni Sacchelli che ha messo tre, eh, magari ha sbagliato Giovanni, glielo chiediamo, <ride> eh, altrimenti qui sare ci sarebbe stato proprio eh, l'apoteosi, sì, perché la chiave nel meta keyword non è, non è utile per la SEO. Magari Giovanni lavora con altri motori di ricerca all'estero, Magari o magari per altre cose lo usa, ma non per la SEO. Io dobbiamo. Io Sarebbe do... interessante, appunto, Giovanni. Ci sei? Non c'è Giovanni. Vediamo, non c'è. Sapere il motivo appunto, sì. di, di questo voto, l'unico mi sembra di capire, anche discordante rispetto agli sì, altri. Sì, però non ha detto niente, quindi chissà o un errore o ci lavora in mercati strani dove ancora non c'è qualche <ride> motore di ricerca. poi eh, la presenza degli alt text significativi nelle immagini ha un, un valore importante non altissimo ma c'è un sostanziale accordo cioè eh, Alessio Pomaro ci dice che su Baidu la keyword, sul meta keyword ancora lo prende quindi magari Giovanni ci, ci lavora lì e c'è un sostanziale diciamo accordo sulla text e anche qui la cosa non è sulla SEO cioè è su, sul resto, cioè è importante avere la chiave, ma non per la SEO, ma per far comprendere che cos'è l'immagine. Quindi sicuramente i SEO ci lavorano se, leggendo tutto, aprendo questa pagina qui, ci rendiamo conto di come ci, come ci lavorano. Per esempio Marco dice una menzione speciale perché ci fa pensare ogni tanto ai temi dell'accessibilità, mm. quindi molto più orientato sull'accessibilità e dice è, in, è irrinunciabile anche per far capire un attimo che cosa si sta parlando Fiorelli assolutamente sì è tuttora uno dei fattori di ranking basilari per Google Immagini quindi ci danno proprio il quadro di che cos'è oggi questa, questa cosa veniamo al fattore più votato della categoria da un punto di vista di chi ci lavora tanto con un pieno accordo tra tutti praticamente la creazione di una struttura informativa coerente e semplice secondo me è la base della SEO dice Alessio che è collegato è una delle attività più importanti soprattutto sui siti di grandi dimensioni. quindi qui c'è proprio accordo è una delle cose più importanti sì Cristina, eh, l'alto delle immagini ci aiuta a indicizzarci meglio su Google Immagini è la risposta che diceva Fiorelli nella pagina dedicata l'uso oh, delle ODN <coughs> come vediamo, l'abbiamo messo come domanda ci lavorano molto poco, sono pochi quelli che ci lavorano, ho evidenziato con il connect qui con Fiorelli lui verrà sì. e, e lui è uno di quelli che le usa tanto ma la maggior parte dei sei italiani infatti Gianluca lavora molto all'estero quindi è, diciamo che, che quindi è, è un'indicazione interessante Gianluca è forse l'unico eh, che ha base proprio all'estero cioè, ma ti... infatti rispetto a questo ti volevo chiedere quanto incide lavorare sul mercato italiano e lavorare sul, sul mercato estero? Cioè si trovano differenze importanti rispetto a questo? Non tantissime, oppure? non tantissime. Da, sulla SEO non tanto, la, è, è che il mercato estero eh, hanno dei numeri totalmente differenti dai nostri e quindi giustamente quando devi fare una cosa che cambia tanto secondo me per esempio è sulla link building perché sulla link building in Italia siamo poco propensi a linkare, ora lo andremo a vedere quando vedremo la popolarità in America o all'estero non in America è molto più facile che un contenuto fatto bene prenda più link eh, rispetto all'Italia quindi c'è questo divario che secondo me è troppo, è troppo forte loro scalano sulle grandi alla fine della categoria quando voi andate in ogni categoria ora entriamo nella categoria generica alla fine della categoria vi trovate dove sono in accordo e dove sono in disaccordo e anche questo può essere incorporato come grafico ogni grafico può essere incorporato sui siti chi fa articoli sulla SEO e altre cose può fare anche articoli singoli ottimizzazione generale ottimizzazione generale allora, struttura chiara, informativa e semplice scusate che ha fatto la domanda che cosa si intende andiamo a prenderlo se tu entri qua dentro Fabio eh, nel, nel link abbiamo specificato quasi sempre per le domande cosa gli abbiamo chiesto quindi la buona usabilità la navigazione facile eh, semplice non significa in quantità se tu hai 150.000 pagine Può essere semplice se sono organizzate bene. Non è, è, è la difficoltà di trovare una risorsa. Proprio la difficoltà nella struttura dove non si capisce dove è il menu, eh, ci sono banner che fanno, eh, coprono delle cose. E qui, secondo me, ti vai a beccare tutte le risposte più interessanti. Dopodiché, ottimizzazione generale. Cosa abbiamo chiesto? Mobile force indexing, quanto ci stanno lavorando? AMP. Velocità del server, la velocità del rendering, HTML, CSS, eccetera, eccetera, schema.org e l'open graph di Facebook. Quali sono le attività dove i server si stanno concentrando tantissimo? Sono il mobile force indexing e la velocità di rendering. Sono le due cose che si stanno, stanno lavorando tanto, ma anche le altre. Sono numeri molto interessanti. Lavoriamo di meno su AMP perché è, un, va, è dedicato solo ad alcuni settori e sull'open graph di Facebook. Andiamo a vedere perché velocemente questa categoria ci lasciamo anche spazio un po' per le domande. Allora, sul mobile full indexing c'è poco dubbio, siamo tutti in sostanziale accordo, ci si lavora tanto. Quindi, ehm, chi ha ammesso che ci lavora poco. Ci lavora poco, non perché pensa che sia, per esempio, poco interessante, ma perché ha dei blocchi. Per esempio Federico Sasso, che abbiamo evidenziato la domanda, dice io ci vorrei lavorare tanto, ma purtroppo mi trovo a lavorare con sviluppatori che hanno ancora la mente sul desktop. Quindi questo è il motivo del, di chi... Eh, eh, non si trova dalla parte, diciamo, da quella parte lì anche perché il contesto in cui il mobile è praticamente, non dico predominante però sta crescendo sempre di più ti porta comunque all'attenzione sì, verso questo tipo sì, di sì, sì, attività ti, ti porta tantissimo AMP, come vedete ci, Giuseppe dice odio AMP e qualsiasi cosa crei per <ride> plasmare eh, il web semplicemente Google c'è stata una dichiarazione eh, per esempio AMP viene messo in alto mm. ma non viene messo in alto perché gli articoli sono migliori degli altri cioè Google non mette lì, e l'hanno dichiarato, ma è una questione tecnologica, così non va bene. Quindi eh, diciamo che Giuseppe sta esprimendo, secondo me, un sentimento di tanti. Eh, molto importante per i siti di news, eh, Marco dice AMP sull'editoria è purtroppo diventato uno standard, quindi va usato. Anche questo è un argomento molto interessante AMP, eh, sono i giornali che cedono i contenuti a Google. Eh, tramite... Un, un, potrebbero non farlo, invece lo fanno, quindi proprio gli danno i contenuti. E su questo c'è, secondo me, in futuro c'era molto da dibattere sul copyright, visto che l'Unione Europea sta lavorando un sacco, a me piace ancora chiamarla Comunità Europea, anche se non si chiama più così, perché Comunità mi piace di più come nome rispetto a Unione. E, ed è molto bello, è molto bello perché stanno lavorando, eh, ma i giornali si lamentano del fatto che i materiali di ricerca gli... gli eh, gli prendono traffico e poi gli citano i contenuti con Apple, cioè c'è qualcosa, che, qualcosa che, che, non che non torna velocità del server e la velocità di rendering, vedete, sono cose sulle quali i SEO si concentrano tanto e sono tutti in sostanziale accordo, tutti quanti ci lavorano molto eh, abbiamo sempre cercato di evidenziare con il Search Marketing Connect le risposte anche un po' contrastanti quando c'è, così mm -hmm. subito vi fate un'idea, poi chi vuole approfondire può andare in tutte le risposte allora poi schema.org schema.org ci si lavora tanto e si è in sostanziale accordo eh, Fiorelli dice sempre più essenziale anche se Google è molto bravo a diventare a capire il, il significato infatti anche se non si usa schema immaginiamo eh, c'è un forum no? hai eh, schema.org non lo usi, se tutta quella piattaforma lì non usa schema.org per esempio, ma Google stabilisce che cos'è il titolo della discussione la data, lui lo becca perché è diventato bravo a capire i posti anche senza schema eh, però schema va assolutamente, assolutamente usato. Open Graph di Facebook c'è ogni tanto mi capita da lavorarci, c'è un, un leggero disaccordo, perché c'è un, le un leggero disaccordo? Andiamo a leggere. Stefano dice, bella storia, ah, interessante, lo utilizzo al 30-40%. Sbarzaglia dice, lo chiedo sul, c sul CMS, eh, mi, li mi limito, lui dice, Federico, a fare questa cosa qua. Perché c'è questo, questo leggero disaccordo sull'uso? Perché qualcuno lo usa di più perché fa leva sulla condivisione, degli... quindi se tu hai un progetto editoriale fai leva sulla condivisione su Facebook, qualcun altro fa meno, se hai l'e-commerce per esempio, per quanto possa essere utile e ti accorgi che magari non sono molto condivisi gli articoli, magari qualcuno non ci lavora perché devi fare l'immagine precisa, quindi significa produrre un contenuto è, è difficile non, non, dipende non quindi magari anche dagli ambiti di, di riferimento sì, dipende dagli ambiti di riferimento Maurizio dice infatti io ci lavoro ma non penso assolutamente alla SEO, Giuseppe ci lavoro sì ma con logiche di generazione dinamiche, quindi questo è veramente un bella, un, un, un, una bella indagine su questo focus qua sull'open graph di Facebook per esempio passiamo ad un argomento super interessante, i verticali Cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto quanto i SEO lavorano sui verticali su Google Ads, quindi la, la, ya, AdWords, il rebranding, news, mappe shopping, la voice, le immagini. Su che cos'è che si stanno concentrando i SEO oggi? Vediamo sulle immagini e su Google, My Business, ovviamente Google Maps. Allora, questo è interessante perché ti fa capire come siamo trasversali o dove non siamo trasversali. Quindi è molto bello. Per esempio, se scendiamo, vediamo dove c'è una... <ride> un parere super discordante. Perché c'è un parere discordante? Perché c'è chi ci lavora e c'è chi mette, per esempio, no, io non ci lavoro, quindi... è. Eh, I verticali, Anna, sono intese i mercati verticali, i canali verticali. Quindi Google Shopping, Google My Business, Amazon, verticalmente in questo modo. Allora, per esempio, Marco, lui eh, ci lavora tantissimo, quindi il canale è lo stesso, SEO e SEA sono intersecati eh, ed è ovvio che, che sia così, anche Flavio ci lavora così, anche Martino. Ma non tutti SEO ci lavorano così, no? Per esempio, io ho messo uno, perché io non ci lavoro in agenzia ovviamente con Marco e gli altri ci lavorano un sacco però io non ci lavoro direttamente mi aggiorno, mi informo, so che cosa tirano fuori magari ogni tre mesi ci facciamo una campagna partecipo anche io però non lo faccio e eh? quindi ho messo uno e uno come me per esempio se non sbaglio oltre a William e Scarpetta dovrei, ecco anche Villa. non ci lavoriamo però trasversalmente in tanti ci lavorano o ci lavorano con altri colleghi quindi è un'indicazione bella andare a leggere come ci stanno lavorando vediamo i verticali, che cos'è che viene fatto, Google News 2-1. perché ci lavoriamo molto poco perché noi per esempio in agenzia ci lavoriamo tantissimo perché abbiamo clienti che lavorano sull'editoria ma chi non lavora sull'editoria non ci lavora ed è, è difficile anche da monetizzare tu hai un blog e devi fare tutto per entrare oggi in Google News è un lavoro molto complesso perché vogliono la redazione cioè è, è difficile entrarci no? tu che lavori nell'ufficio stampa lo sai quanto, so quanto, quanto è difficile entrare dentro Google News Google Maps Qui abbiamo un sostanziale accordo, è ovvio, e anche, anche qui è bello leggere tutte le risposte, non perché, lo diciamo, non sono i fattori, non è quanto è importante Google Maps, perché se avessimo chiesto quanto è importante Google Immagini, tutti avrebbero messo 5, ma non è questo il caso. Ci lavorano perché non lavorano tanto nel settore locale. Google Shopping, vedete anche qui, ci si lavora molto poco, la Voice Air ci si lavora molto poco perché ancora... È una cosa che non è diciamo arrivata sono 43 milioni di dispositivi voice in America sono tantissimi, sta per arrivare anche in Italia con eco di Amazon il mercato sta per crescere quindi, però non è per tutti perché il grande tema della voice search è la monetizzazione infatti come tutte le cose di questo tipo che sono secondo me molto di nicchia non di nicchia di uso comune di nicchia per chi ci può fare business mm -hmm. non c'è come, come fai? a Fare la pubblicità dentro la voice search, cioè Google potrebbe vendere gli annunci che mentre senti il meteo hai finito di ascoltare il meteo poi ti dice il ristorante. Non lo so, sì, ma sono cose di poco conto. Dov'è che è il grosso nel cedere il dato? Cioè, chi cede i dati potrebbe, ma sulle notizie li cederanno tutti gratuitamente, mm -hmm. quindi non, non ci sarà nessuna possibilità di business perché ormai stiamo andando verso questa cosa o la notizia. La ottimizzo per tutte le cose che ci sono e, e la vado a dare, quando in realtà sarebbe molto più bello fare degli accordi, però siamo in un'altra era, quindi chissà che, che cosa sta arrivando. Sì, sì, ci sono le shopping action, ci sono un sacco di cose sulla voice, Alessio farà un intervento sull'assistente vocale al Search Marketing Connect, è una cosa bellissima, insieme all'intelligenza artificiale, e quindi... È un settore veramente che sta crescendo, ci sono delle cose che si possono fare, è arrivato Speakable nel mercato per l'America, che è la possibilità di taggare una parte di testo che sia leggibile e tutta una serie di cose, però secondo me da un punto di vista business ancora non è chiaro benissimo come sta andando. Google Images, qua. ci lavorano tutti Questo praticamente. Questo è trasversale proprio. Sì, perché ogni tanto, perché c'è questa, non c'è il pieno, perché Google uh, Immagini cambia spesso il template, proprio il, il sito, quindi molte volte eliminano la possibilità di arrivare direttamente al sito, quindi non arriva traffico. Allora eh, non ci si lavora, c'erano dei periodi, ora ha rimesso e quindi sta riportando eh, traffico. E Michele, per esempio, dice da tempo non porta traffico ma il recente cambio di visualizzazione in cui hanno risiedito i link diretti, grazie a Michele per aver messo questa, questa nota, eh, fa sì che può diventare un mercato interessante per il futuro Fiorelli dice moltissimo da quando Google ha ricominciato ad portare la novità nel verticale qui vediamo proprio come sta andando il mercato e grazie a tutti quelli che hanno messo le note perché veramente voglio ringraziare tutti ho partecipato, siamo 35 ed è bellissimo vedere questa cosa, leggere come, come lavoriamo è uno spaccato di quello che sta accadendo oggi pazzesco per, per chi lavora in questo settore Ma My Business sale di più c'è un leggero disaccordo perché c'è gente che non ci lavora ovviamente eh, vedete Stefano dice è uno strumento efficace e potente per quanto riguarda questo settore qua ovviamente Alessio che è collegato dice ci sto lavorando intensamente perché è un aspetto fondamentale e quindi lui è integrato vedete i dati per averli sotto controllo Alessio è molto tecnico e molto bravo quindi sulla parte mh, eh, di integrazione dei dati queste cose qui eh, si possono fare tante cose e lui è bravissimo William dice a livello base perché lui non ha tanti clienti del settore local e per questo c'è il leggero disaccordo. Amazon SEO ci stiamo lavorando pochissimo, <ride> deve ancora, prendere piede, deve ancora perché... prendere piede, però è una cosa diciamo importante. L'ottimizzazione su YouTube ci lavoriamo ovviamente poco perché non tutti ci sono. Su, eh, su youtube io ho messo questo commento che youtube ci ha insegnato una cosa molto importante negli ultimi anni e che tu puoi aver ottimizzato il video come vuoi, puoi aver fatto la SEO puoi arrivare anche primo col video ma se le persone non guardano il video scende che è un po' la filosofia che si usa nella SEO, cioè puoi arrivare primo puoi ottimizzare il sito eccetera eccetera ma se le persone poi quel sito non lo usano prima o poi scenderà passiamo altre, ne mancano tre di, eh, di categorie vediamo i contenuti, contenuti, i contenuti eh. su cos'è che si sta. Qui ci divertiamo. Dove stanno lavorando i SEO? Stanno lavorando su tante cose, perché sono tutte. Se torniamo indietro, vedete come 1,8, 2,2, 2,1, 2, 2,2, sui contenuti è tutto superiore al 3. Sì. Perché si lavora ormai la SEO lavora con i contenuti. Per fortuna, da tanti anni è integrata. Lavoriamo tanto sul migliorare il tempo speso nel fruire le risorse. Eh, Nell'analisi del comportamento utente. E nel piano di content marketing sono le tre cose con le quali lavoriamo di più. Se andiamo a vedere quelle dove c'è eh, un sostanziale accordo, è proprio il tempo speso nel fruire le risorse. I pareri discordanti qua ci sono solo sul piano di content marketing. Il, il l'altro c'è un leggero disaccordo, eccetera, eccetera. Vediamole, vediamole. Poi ognuno ce le può andare a stampare, potete fare tutto quello che volete. Le potete anche stampare e portare il cliente a dire, oh guarda che i miti, è un mito, tra un po' li vediamo non vedo l'ora, i miti sono i più belli per me. il tempo speso nel fluire le risorse è interessante però io per esempio ho messo la frase non un labirinto ma un parco giochi lo stesso che dice sostanzialmente Enrico cioè non è che ora dobbiamo far rimanere l'utente chiuso, non gli mettiamo i pulsanti indietro, esce roba varia no, vuol dire che eh, se l'utente deve stare due secondi sulla pagina per avere l'informazione, deve stare due secondi cioè se lui ha l'obiettivo di avere un'informazione, un entra la guarda è a posto, ma se il nostro obiettivo è quello di fargli vivere una buona esperienza, allora Riuscire a capire in che modo farlo è interessante, cioè non significa fregare l'utente, ecco perché è molto votato questa risposta, ma, ma fare la strategia giusta per aumentare il tempo non in funzione della SEO ma in funzione della sua esperienza, perché se cerchiamo sul telefonino in lingua inglese, è arrivata qualche giorno fa, l'ho segnalata su Fast Forward, che tempo fa in India uh -huh. per esempio, ha tolto tutti i risultati di ricerca, ti dà solo la risposta. Eh, ma sui siti questa cosa avviene poco, se tu cerchi un'informazione su, sui siti editoriali, di solito la mettono in fondo, no? Non è questa cosa qui, cioè non è allungare il tempo e allungare il brodo, certo. ma è, tu hai un articolo che è interessante, bene, non è che lo allunghi, gli offri per esempio un'altra esperienza, gli offri una galleria di immagini, sempre con la stessa qualità però del testo che tu stai scrivendo l'articolo, non a caso, gli offri un video… Cioè, non è che gli aumenti il tempo così, non esce così, glielo diluisci, glielo aumenti giusto per, per quella che è l'esperienza. Sì, è una questione qualitativa cioè di, di tutta l'esperienza. Le sì, siamo in disaccordo molto sulla reputazione. E, la reputazione che l'autore dimostra di aver guadagnato sul sito, quanto ci stanno lavorando, ci stiamo lavorando ma sulla reputazione che fonti terze riconoscono all'autore qui c'è il disaccordo non più elevato della categoria perché quello è all'ultimo, ma uno dei più elevati perché se leggiamo le risposte si capisce Martino Mosna potenzialmente interessante ma non necessario per ora è speculazione utile ma marginale Altavilla. Fiorelli assolutamente sì è la funzione per me più importante della link building quindi è la funzione per me sì, più importante della no, ok. Che cosa ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo i due Altavilla e Mosna, dico guarda, è una cosa importante, ma è marginale per la SEO mentre Fiorelli dice, no no, secondo me è molto interessante perché c'è questo, questo disaccordo che cos'è? La reputazione che fonti terze riconoscono all'autore, cioè che non ti dai tu che non è che dici, sì sì, sono bravo sono il classico leader di settore come tutti gli altri leader di settore, faranno una riunione un giorno i leader di settore saranno miliardi. tantissimi saranno <ride> facciamo un evento per i leader di settore potremmo farlo l'evento per i leader di settore sarebbe fighissimo se no cioè, noi ci facciamo un video, no, dobbiamo farlo farlo lo sei io se insegna a fare qualcosa sui leader di settore. Perché questo? Perché ovviamente la reputazione che gli altri ti assegnano è molto importante. E Enrico e Martino dicono, sì, è importante, ma non per la SEO, e lei invece dice, no, per la SEO è anche importante. Io al Search Marketing Connect gli dico, ok, Ci sono tutti e tre, li becco nella tavola rotonda, e facciamo la tavola rotonda finale, che se sono collegati ci, ci siete? Eh? Non, non so se ci sono però glielo, glielo chiediamo gli mettiamo evidenziali, esatto. oh, ora, no, ora, ora, ora, ora ne parliamo <ride> molto bello monitoraggio dei contenuti da aggiornare ci si lavora ma non quanto ci si vorrebbe lavorare questa è l'indicazione generica di tutti analisi del comportamento utente ci lavoro spesso è la cosa che facciamo di più analizzare il comportamento dell'utente. che lo vuoi un buon contenuto se non sai cosa ci fanno le persone sì, esatto. che lo vuoi un buon sito se non sai che cosa ci fanno le persone la stagionalità è un'altra delle cose che ci vorremmo lavorare di più quindi è molto interessante per l'analisi del comportamento Yandex Metrica e Hotjar sono i due più usati Li abbiamo anche messi qua nella descrizione la stagionalità stessa cosa del monitoraggio ci lavoriamo ma vorremmo lavorarci di più la cannabisizzazione dei risultati di ricerca. Questo è da leggere tutte le risposte. Questo vi dovete mettere e ve lo dovete leggere perché è un argomento interessante. Enrico Ottavilla gli ha dato un voto 2 perché è rischioso, Claudio gli ha dato un voto alto 4. Ma dovete leggere perché. Andando a leggere il perché, questo è interessante, però dovete approfondirlo. E questo è, poi c'è l'ultima, che era quella dove abbiamo il parere più discordante in assoluto, è lo andiamo a vedere, il piano conto di conto a Marco. Allora, Marco gli ha dato voto 5, dice le linee guida sono fondamentali, si può fare tanto, Maurizio Palermo lo usa tanto, Ma Chiara Marcella lo usa tantissimo, andiamo a vedere dove c'è invece il disaccordo. Ma non perché non è importante, perché, ed è qui, non ci possono lavorare. Per esempio, Federico eh, è uno di quelli che eh, queste cose le fa fare ad altre figure, per esempio, capito? William non se ne occupa lui direttamente, Martino non se ne occupa lui direttamente, quindi non è su quanto è importante perché è fondamentale per tutti, ma non ci, non, i SEO molto tecnici per esempio ci lavorano pochissimo, fuori scopo per la mia azienda per esempio, Enrico non ci lavora, capito? Quindi questo è il disaccordo che ci si trova, per esempio Alessio, che lavora con noi, ha messo uno, Marco ha messo cinque, perché sono, si occupano a più piani diversi di questa cosa, ok? Quindi dipende molto da, eh, da questo. Poi, è interessante Alessio su, sulla cannibalizzazione. Guarda che se fai i link interni fatti bene questa cosa si risolve. <ride> Andiamo sulla link building, penultima tappa della, della nostra giornale. indagine, indagine. Sì, del, del Connect. Cosa stanno, su dove si concentrano? Sull'attirare i link in modo spontaneo. Non significa che non lavorano sul resto, ma lavorano di più sui link, sulla gestione della reputazione. E il disaccordo, vedete, dov'è che sono in, le, in, diciamo, in accordo sostanziale? qua, negli ultimi due questo ci lavorano tanto, questo ci lavorano poco e sono in accordo in tutti e due poi c'è un leggero disaccordo sui link spontanei andiamo a, legge a leggere perché andiamo a vedere la crescita della popolarità della home perché si lavora poco e perché c'è questo leggero disaccordo Enrico dice io seleziono clienti che ottengono popolarità come conseguenza naturale del buon servizio che fa Mm -hmm. il, il suo cliente quindi lo vota uno perché non ha bisogno di lavorarci, non perché non è importante ci lavora in automatico okay. Marco dice focus sull'utente, focus sugli ambienti diventare la fonte di riferimento Marco lavora tantissimo per far capire agli utenti e eh, ai motori di ricerca che è la fonte di riferimento di quel settore quindi ha un, uno scopo ben, ben preciso in tutte le risposte si trovano le varie eh, i, i vari come si lavorano sulla home page i singoli SEO poi abbiamo messo la pagina sulla home page e sulle pagine interne quindi andare a leggere come si lavora diversamente eh, generalmente tendono a non aumentare la popolarità della home perché molte volte da sola va in automatico perché si fanno contenuti eccetera eccetera non mi occupo di link building per esempio dice Fiorelli ma disegno strategie di promozione di un sito Attività primarie invece per Stefano. Magari curando dei brand di un certo tipo hai necessità, il brand è nuovo, per esempio, mm -hmm. oppure lui aveva il caso che gli avevano clonato tutto. <ride> quindi dipende, dipende, no? Dipende eh, questa cosa qui. Eh, quindi andare a leggere è interessante, vedi? Particolarmente importante in fase di partenza, lui, eh, Alessio dice. Quindi dipende che cosa si sta facendo. Se andiamo a leggere la domanda... Eh, relativa alla crescita della popolarità delle singole pagine dove ci si lavora ogni tanto, ogni tanto, entrambe, però ci si lavora in modo diverso. Quindi, andando a leggere come si lavorano le persone in modo diverso, a chi le dice: Non mi occupo della home, dice lui, ma eh, le, le pagine interne, sì, io le individuo. Dice: Vado a individuare quelle che secondo me sono molto importanti per i miei clienti e lì ci lavoro quindi inter interessante andare a vedere quest questa attività eh, no Pasquale, Pasquale ha fatto una domanda dice perché eh, per non forviare il dato non ci si potrebbe astenere al voto sai perché non l'abbiamo fatto? ci abbiamo pensato ad astenersi al voto invece volevamo che mettessero proprio uno che non ci sta lavorando perché se no diventa fuorviante. se io non voto dove non ci lavoro, non è un'indagine su cosa stanno lavorando, e incomincia a diventare un'indagine su cosa bisogna fare. Sì. E quindi tutti dicono, ah, i SEO hanno detto che bisogna fare questa cosa perché per Google è importante. Ma l'obiettivo di questa indagine pasquale è far vedere come lavoriamo diversamente, non dare un indice di quel tipo. È interessante il tuo suggerimento comunque, lo abbiamo preso in considerazione, e scremando i voti da chi ha messo uno secondo noi non, non, non avremmo fatto un lavoro di divulgazione diciamo, eticamente corretto ci teniamo molto a, a, a informare le persone in, in modo che riteniamo che sia corretto Poi se è corretto o no ancora text nei link ogni tanto c'è un parere discordante il parere discordante vedete noi abbiamo votato tutto uno io, Enrico e Martino eh, perché abbiamo votato uno? Perché lasciamo spontaneamente le cose, nella naturalezza delle cose. Non significa che non sia importante cortesia, capisci Pasquale perché è importante, è importante questa cosa? Eh, se io vado su tutte le risposte, capisco che chi ha votato uno lo fa per la naturalezza, e invece c'è chi va a, a votarlo a, a fare un'attività diversa perché dipende da... Per esempio dai clienti, quindi è interessante vedere le, le varie diversità, così ognuno può imparare proprio da tutti. Link artificiali, ci lavora molto bugiardoni, bugiardoni, link artificiali, ci lavoriamo un po', secondo me questa chi non lo so. Ah, schemi di link, no, no, ok, abbiamo specificato, no, no, no, è vero, è vero, ok, queste cose stanno diventando sempre meno popolari, perché poi Chiara, Marcella, ha detto una cosa molto interessante sulla eh, parola naturale, dice quello che è naturale per me magari non lo è per te magari non lo è per Google, quindi questa cosa è link artificiali, link naturali è da specificare meglio io ho scritto dal 2003 al 2004 mi sono divertito molto <ride> <ride> e che è una cosa che si faceva tantissimo su alcune tematiche vedi, che dice ad oggi è impensabile non cercare di acquisire i link in questo modo e dice l'aggettivo naturale infatti eh, secondo me ha ragione dipende, dipende molto grazie Chiara per aver messo questo appunto poi attirare i link in modo spontaneo, ci stai lavorando e vediamo che ci si lavora tanto, anche se c'è un leggero disaccordo. Dov'è il leggero disaccordo? Per esempio Flavio dice, io lavoro in ottica di contenuto ma non per i link, ma per il business quindi il disaccordo per esempio può essere su questo Stefano vorrebbe confrontarsi, magari Stefano lo facciamo al, al connect Poco, non succede mai, Ok? quindi dipende che cosa bisogna, bisogna fare. ok. <ride> Grazie Fabio per, per il feedback positivo. Mm -hmm. Sì, vi diamo il link, condivideteli, fate tutto quello che volete, includeteli, fate articoli, fate cosa volete. Dove eravamo? I link, mm -hmm. la gestione della reputazione la facciamo tutti e siamo in accordo, perché serve? <ride> Stefano ha un caso interessante è interessante la facciamo tutti è una pratica che prima o poi ci si scontra chi gestisce brand prima o poi ci si incontra per forza Parasite SEO ovvero creare dei sottodomini su eh, cose eh, su cose su terzi livelli per avere dei link tipo io mi, mi prendo Word pressa un blog faccio quattro articoli e mi linko mm -hmm. la usiamo pochissimo quindi ci lavoro molto poco e sostanziale accordo perché ci lavora molto poco? Perché si fanno dei test. Per esempio, Paolo dice: Facciamo dei test, e non abbiamo ottenuto niente, però ci abbiamo lavorato. E io ho scritto: Che belli i tempi di diventata PR8. Che bello il 2004. 2004. <ride> il 2004 è stato un anno, secondo me, belli bellissimo. bellissimo. 2004, che bellissimo. Che <ride> bellissimo. <ride> Guarda, il 2004 era molto facile, era molto bello. E vediamo qua dove siamo d'accordo o dove non siamo d'accordo. Chiudiamo ah. la nostra indagine, l'indagine del eh. Search Marketing. Connect. Con i miti. i miti. Quali sono i miti della SEO? E qua vogliamo anche qualche proposta da parte eh, vostra. Insomma. Qua, qua bisogna condividere assolutamente, incorporare grafici, fare articoli dappertutto. I miti della SEO votati più alti di quelli che abbiamo messo sono gli articoli con un numero di parole preciso. Il semaforo di Yoast, seguire il semaforo di Yoast, è la keyword density. Sono le tre cose che gli esperti SEO hanno votato da 1 a 3, ora leggiamo anche che cosa significa. Hanno votato di questa cosa dovrebbe sparire <ride> e sono molto interessanti. Ora, sotto vi trovate anche il leggero disaccordo, il sostanziale accordo, perché le domande che abbiamo posto ehm, sono intese come vediamo se me lo vado a prendere di là un attimo ve lo voglio specificare che cos'è da 1 a 3 perché è importante vi, vi dico che cosa abbiamo chiesto eh, perché è molto importante Sul, sull'1 a 5 prima avevamo chiesto eh, le categorie, elenco vediamo dove l'ho messo ah le valutazioni, abbiamo chiesto non ci sto lavorando uno ci lavoro molto poco, due ma lo vedevate passando con il mouse, ogni tanto mi capita di lavorarci. ci lavoro spesso, l5 l'attività alla quale dedico maggior parte del tempo ma andando nelle categorie col mouse qua lo vedevate, qua non c'erano tutte abbiamo chiesto tre cose sul mito, non, non ritengo che credere a questo argomento sia un problema il 2 è importante smettere di parlare del tema. Il 3 è uno dei temi che dovrebbero sparire per sempre. Per, sì. per sempre. E quindi, per sempre sono questi tre. Questi tre sono quelli che dovrebbero sparire, diciamo, eh, di più degli altri, e sono troppo, troppo interessanti. Quindi, che cosa sono? Abbiamo detto, la keyword density, il semaforo di Yoast è col numero di parole preciso tipo 300 dovrebbero sparire. Poi c'è anche il sito verificato su Search Console, ma perché non è così votato? Andiamo a vedere perché. perché esatto. Qua è interessante leggere poi i commenti. È interessante che cosa dicono. Allora, Enrico ha dato più o meno la stessa risposta a tutti. Chi sono io per impedire ai miei competitor di rimanere abbarbicati, a addigerie, miti, semplicismi e minchiate varie? Voto 3, <ride> dovrebbe, Chiarissimo. dovrebbe sparire. Io ho puntato sulla credibilità, Andrea Scarpetta va bene solo per chi fa il marketing un tanto al chilo. Seguire il semaforo di Yoast, eh, tutti quanti eh, dicono Yoast è un buon plugin, è la divulgazione che fa col semaforo che è un problema, non è il, il plugin in iniziale. quindi è il semaforo. La chi guarda di ah, ah, Andrea Scarpetta <ride> è stato un fattore importante perché è vissuto nel 1970. 17, indietro, Qui è andati indietro, eh, indietro. Va dal 2004 sì, siamo dal 1970. 1970. Marcella che fa un commento ironico, vediamo su quelli che non sono stati votati, cioè su quelli che è uno dei temi che dovrebbe sparire per sempre, questo invece è importante smettere di parlare perché è ininfluente. influente, gli exact match domain, i domini con la chiave esatta, e dice una volta sì per esempio dice Fiorelli Martino non dice c'è un fondo di verità quando c'è una correlazione, cioè quando la chiave è brand, booking.com è un esempio mm. particolare, quando la chiave è brand ovviamente, perché poi ti linkano in modo spontaneo e quindi eccetera eccetera ottieni su genere qui. Baldori ci sarebbe un lungo discorso da fare, anche lui dice, se tu ti chiami multi online va bene, ma in quel caso infatti va bene, ecco perché dice è importante smetterne di parlare perché è un influente, da un punto di vista brand comunque è interessante. Tipo squatting. Eh, raro, io l'ho usato una volta per Halloween, Halloween, Halloween <ride> eccetera eccetera però come vedi è importante smettere di parlare diciamo, non, non. qui siamo in pareri discordanti semantica e LSI è bellissimo, che ti dice guarda l'LSI non, no, non la usa nessuno quando si va su larga scala, si usa per i motori di ricerca magari interni alle aziende, quando hai mille documenti ma appena incomincia a avere tanti documenti non è una cosa usata è sulla seo semantica, infatti dice ma che, se lo vai a leggere ti spiegano proprio che cosa si, i, si in che senso, in che senso. senso. Eh, adesso dice buon senso di analisi semantica che una cosa è la semantica che è interessante ovviamente ma seo semantica è un termine che non esiste allora poi HTTPS è un fattore di posizionamento siamo praticamente d'accordo che non, non credere. No, cioè non è un problema Cioè, tu ci puoi credere a questo mito ti dicono, non è un fattore ma se ci credono non ti cambia niente e siamo tutti diciamo d'accordo non c'è nessun problema a passare dall'http all'https al massimo c'è un tecnico che non lo sa so fare però mh, credere a questo mito non fa danni da un punto di vista culturale mm. i social signal eh, è importante smettere di parlarne, abbiamo pareri discordanti, perché abbiamo pareri discordanti? Perché chi ci lavora, ed è sempre lì il discorso, non lo usa per la SEO, lo usa per altre cose, quindi non è che se hai like, roba varia, ti posizioni, questa, questa qui è una bufala, eh, ma... Se ehm, fai un buon lavoro, hai un buon lavoro sui social che ti possono portare traffico naturalmente. E Paolo dice: Non ne sento più parlare, non ne sento parlare meno. Quindi, è un, è un buon signal, è, un buon signal. <ride> dice, è chiaro. Dice: Ma secondo me non è un problema. Chi se ne frega. Tanto i social, io li uso per i social, e la SEO è un'altra cosa. Quindi, ottime queste indicazioni. Sito, sì, non verificato su Console è sempre un argomento interessante. Per farsi due risate, cioè è ovvio che è, è importante smettere di parlare perché è ininfluente, ma non ti succede niente, pure se ci credi, diciamo queste cose, però eh, questo è il significato. Bene, abbiamo concluso con l'indagine, ringraziamo, se volete vi, vi rimettiamo i link Sì, rimettiamo il è, link, arrivato, per chi farà degli articoli, segnalateceli eccetera eccetera li diamo a tutti ma anche semplicemente se vi volete confrontare, se non sì. vi torna qualcosa, se avete altri miti da suggerirci, così sì, vi invitiamo a scrivere eh, appunto la mail eh, o sui nostri cosa. social la settimana della formazione su Facebook e sette formazione su Twitter, oppure attraverso la nostra mail info settimana Voglio insomma, cogliamo l'occasione per ringraziare le, i 35 esperti che certo. hanno partecipato. A questa iniziativa grazie mille eh, perché insomma avete fatto un lavoro fantastico in tanti hanno lasciato i commenti che ci hanno proprio consentito di avere un quadro sul mercato è un documento che ha un valore altissimo dal mio punto di vista molto più alto di, di tanti altri documenti dove si parla esplicitamente di fattori questa è proprio un'indagine su come stanno lavorando grazie per aver detto come state lavorando eh, non so quanti avrebbero detto determinate cose perché se ti vai a leggere cosa hanno detto ti dicono come ci lavorano ed è bello perché significa che c'è una community veramente forte dietro per fare un lavoro di questo tipo qui vedete tutti quelli che hanno partecipato ne abbiamo invitati circa 50, non tutti hanno potuto partecipare per chi non aveva tempo perché è stato veramente breve e quindi ci dispiace per chi non c'è, ma noi abbiamo cercato di invitare tutti, abbiamo anche chiesto a loro eh, se in questa lista mancasse qualcuno perché non volevamo che fosse solo magari una visione nostra, no? sì. abbiamo chiesto e abbiamo invitato insomma tutti quelli che si sono stati suggeriti, ma che ovviamente... Eh, insomma hanno, hanno avuto tempo di partecipare grazie grazie veramente a tutti grazie veramente a tutti concludo perché questo video verrà tagliato eh, sì sarà interessante vedere l'anno prossimo perché la ripeteremo quindi se volete segnalarci all'email altre certo. tematiche va benissimo concludo visto che il video sarà tagliato dall'inizio non c'era all'inizio per chi eh, lo guarderà su YouTube perché lo metteremo su YouTube dicendo alle persone che, sono, che si sono collegate in questo momento che c'è il programma del Search Marketing Connect per chi vuole andare a guardarlo. Le novità eh, sono la sala Google Tool che è la sala novità di quest'anno insieme alla sala Altri Canali. Su Altri Canali parleremo della Russia, di Google My Business con, è un focus importantissimo, durerà di più eh, con eh, Cappellotto sulla sala Google Tool avremo gli strumenti più interessanti che abbiamo ripetuto, ritenuto che ehm, stanno facendo un bel lavoro che sono eh, Data Studio, Lighthouse, Optimize Daniele parlerà del Cloud e la Voice Search con un assistente eh, digitale, vi trovate le plenarie, quelle eh, con i relatori che parlano da più di tanti anni nelle nostre edizioni che faranno un punto sul mercato, l'analytics quest'anno eh, vedremo proprio cosa sta accadendo, è veramente molto bella abbiamo pubblicato i workshop eh, vi potete vedere i workshop quali sono li potete vedere anche da qui dal menu che sì. è, è la pagina eh, dedicata Sì, per chi viene all'evento hanno un costo solo giusto per prenotarli eh, sono dei workshop dedicati non sono base eh, lo dico cioè sono base come workshop ma base se tu sei un SEO e vuoi imparare l'analitica quindi sono dedicati ai professionisti dei, che hanno una competenza verticale dicono io voglio imparare un po' di più della web analytics, io voglio imparare un po' di più di Google Ads e siccome ci sono interventi in plenaria per esempio che sono bellissimi Analytics, c'è il workshop, c'è la sala web analytics, chi vuole approfondire la web analytics ha un'opportunità diciamo forte. Ma se fosse un vero e proprio percorso magari all'interno del... Sì. Chiudiamo, chiudiamo con, queste, con questa cosa qui e con le prossime due lezioni della settimana della formazione. Esatto, perché insomma, questa giornata è appena iniziata e noi ci ritroviamo tra meno di un'ora, quindi alle 12, in compagnia di Alessandro Frangioni, che ha sempre a proposito di Analytics ci spiegherà appunto come usare l'EatMap Analytics per landing page di successo. Nel primo pomeriggio invece a partire dalle 15 saremo con Alessandro Grazioli per A/B test e intervallo di confidenza, quindi questi sì. sono i prossimi due appuntamenti, poi come, ripeto, come dicevo in apertura questa mattina, oggi è l'ultimo appuntamento della settimana della formazione edizione 2018, quindi Giorgio per la, sì. chiusura, per la chiusura ci sarà anche tu, certo. insomma, Cosmano facciamo soprattutto, cosmano, facciamo appunto certo. i saluti finali e magari dando qualche altra chicca sul, sul connect. Va bene. Va bene, va bene. Se avete domande che non abbiamo avuto tempo di fare su Twitter potete farle. Sì, è il mio account, Chiocciola se volete farla a me, oppure utilizzate l'hashtag 7 informazioni comunque le leggiamo, le leggiamo tutte. Grazie mille e, e, a, dopo. e a dopo. Ciao. Ciao.